video, oggi ho proprio voglia di, portarmi, di portarvi in un video vlog like the old times, in questo ultimo periodo sono stata molto molto impegnata, vi avevo accennato qualche mese fa riguardo a un corso che volevo fare, un corso di formazione ed ero un po' indecisa se farlo, perché costava eccetera, quindi alla fine l'ho fatto ed è stata un'esperienza fantastica che mi ha veramente fatta crescere dentro mi ha dato tantissimi spunti e tantissime idee tantissimi progetti per questo nuovo anno che non vedo l'ora veramente di raccontarvi questo però eh, mi ha portato un pochino lontana da eh, youtube dalla condivisione eccetera perché veramente non ho avuto tempo di vivere sono stati quattro weekend tre eh, giorni otto ore al giorno full arrivavo a casa distrutta anche durante la settimana dovevo riprendermi e infatti è da praticamente due mesi che non ho una routine di allenamento perché alla fine del weekend arrivavo appunto morta, mi prendevo due o tre giorni di pausa per riprendermi e dopo o dovevo andare in campagna o in realtà dovevamo andare a Budapest ma non siamo andati perché la piccolina è stata male quindi doveva essere un weekend anche quello di riposo ma non lo è stato insomma posso veramente dire che sono due mesi che non mi fermo un attimo però siamo arrivati alla fine, questa è la settimana prima di Natale, stiamo facendo un po' a mente locale e in teoria questi sono tre giorni prima poi di uh, ricominciare i tumulti delle vacanze eccetera. Quindi ho pensato, dopo questa breve lunga intro, di portarvi con me in un vlog di questa mia giornata... Aia ah, yeah. Oh, che tu fai Mordi? Che fai morti? Eh? In questa mia giornata e è l'ora di pranzo e vi voglio raccontare quello che sto per preparare Ma, allora, siamo stati al mercato grandissima novità eh, un paio di settimane fa e abbiamo preso una cassetta di zucchine devastata cioè ce l'hanno proprio venduta a un euro dicendo Basta se proprio la volete però siccome noi siamo anche un po' savior cioè non ci piace buttare la roba soltanto perché appare brutta quelle zucchine avevano magari un la punta un po' marcia, però dentro o comunque la maggior parte della zucchina non era andata male e si vedeva e si, si sentiva. E quindi le abbiamo prese, poi ne ho che fai, Butti. non si butta nulla. Le abbiamo subito lavate e pulite, le ho fatte bollite in pentola a pressione, questi 10 minuti, e poi ho frullato il tutto. Frullato il tutto e ho ottenuto questa crema di zucchine. Con questa crema di zucchine poi l'ho messa in dei barattoli, ora state vedendo dei, delle clip che ho fatto col telefono, mi dispiace, fa anche un periodo un po' anti-vlog, anti-fotocamera, ma ora sono tornata, sono abbastanza, non so questo eccitamento da dove viene in questi giorni, veramente. Comunque, e nulla, quindi l'ho presa e messa da parte, Siamo, abbiamo fatto uh, 4 barattoli, ragazzi è la cosa più buona che eh, io ho mai fatto, cioè sinceramente è buonissima. Quindi cosa facciamo, o meglio, cosa ho fatto questa mattina? Ne ho scongelato uno, l'ho tirato fuori dieci minuti fa, perché vabbè, quindi ora lo, lo, lo scongelo sotto l'acqua calda e la riscaldo. Praticamente poi lo metto anche abbastanza congelato, non è un problema. Lo metto sul fuoco in una pentola a fuoco basso lasciando che si sciolga per bene o comunque se l'ho tirato fuori in tempo è già sciolto aggiungo questo è del brodo granura, granulare di coro senza sale aggiunto cioè praticamente l'ariosto di verdure però eh, senza sale aggiunto vedete il sale è pochissimo aggiungo anche un pochino di questo sempre per dargli molto più gusto che è aglio e prezzemolo secco preso in eh, preso a Valencia questo è tutto l'aglio granulare sotto e per dargli un po' di spice posso prendere qua delle, delle spezie, della paprika insomma mm, come base la zucchina è molto dolce quindi qualunque gusto, sapore, erba aromatica che va per rafforzare il gusto è eh, messa bene insomma buttate tutto dentro, qualcosa verrà di buono quindi i funghi champignon io li amo, cioè veramente io li amo crudi nell'insalata conditi con l'olio, ma so che a molti non piacciono li, in questa occasione li faccio in friggitrice ad aria io ho questa della Vipicoc che ha questa marca di Amazon e allora, in realtà non è che sappia benissimo usarla, nel senso ci sono le varie opzioni qua ma io le metto sempre in manuale perché vabbè senso, decido io solitamente 180 gradi un quarto d'ora però ogni tanto controllo e per controllare basta aprire e vedere un po' come va e basta quindi funghi per la parte croccantina e nella parte croccantina anche il tofu quando faccio una pasta cremosa mi piace tantissimo abbinare qualcosa di croccante sopra. Tempo fa ho inventato la mia Pink, Cream Vegan Cream, no, Pink, ah, Pink Dream Vegan Cream, che è una pasta alla salsa rosa fatta con barbabietola precotta e tofu. E' strepitosa, l'ho rifatta recentemente con i funghi perché secondo me sono gusti terra e barbabietole e funghi, zucchine e funghi stanno una meraviglia E con poi il tofu, cotto in friggitrice d'aria sopra che dava un pochino di croccante, è strepitoso! E oggi voglio fare una cosa simile, soltanto che con la crema di zucchine Come tofu... Oggi utilizzo questo qua che è il tofu fumicato di coro. Però uno dei miei preferiti, che purtroppo è finito e mi sarebbe piaciuto tantissimo utilizzarlo, ma non c'è. È il tofu alle mandorle. Ragazzi, se riuscite a metterci sopra le mani, non ve ne pentirete. Quello che faccio è prenderlo, lavarlo, sciacquarlo io sciacquo sempre tutte le cose che sono un po' in salamoia lo taglio a cubetti e poi lo, lo brutto in friggitrice ad aria anche questo a temperatura e minuti a occhio, davvero a chef a occhio ma quanto è carina questa pasta Sono i radiatori frigidrite. Voilà. Dopo aver guardato tutto, tutto Friends, tutto. abbiamo iniziato Squid Game. Abbiamo provato a guardarlo in coreano con core... sottotitoli in italiano, però Caffettino sul puff Finito di mangiare e messo in pausa Squid Game Non è stata proprio facilissima perché effettivamente dopo un po' prende Ora sto andando in palestra Come avevo accennato è praticamente due mesi che non riesco ad allenarmi Secondo il mio programma con i miei allenamenti Ma eh, essendo sempre troppo stanca e facendo tanto, tanta pratica durante il weekend di, di formazione che è una particolarità di questo corso, c'è stata tantissima pratica e pochissima teoria se non quest'ultimo weekend infatti oggi è lunedì e sono bella carica perché non ci siamo mossi troppo comunque eh, e avendo avuto tutto questo non sono riuscita a mantenere il mio programma solito e quindi oggi è come se tornassi ad allenarmi un po' per la prima volta da, da due mesi. Quindi oggi è il primo giorno del mio programma, che vabbè non è il primo giorno di allenamenti, ritorno in palestra. ho fatto tre esercizi fondamentali che sono squat stacco per me gambe semitese e trust, io lo faccio quando ho zero sbatti tipo oggi al um, leg curl e quindi tutti gli esercizi dove le gambe hanno lavorato insieme e che io separo rispetto agli esercizi o ai giorni in cui alleno gambe separatamente cioè affondi, split squat, eccetera. adesso sono venuta un pochino a tappeto per fare una sorta di um, workout addominali misto stretching misto relax perché voglio iniziare e ricominciare ma non esagerando già condensare questi tre esercizi fondamentali in un unico allenamento non è il massimo però funziona molto bene in base al mio stile di allenamento e come mi piace allenarmi a me quindi dedicare sì tempo a pesi e costruire una solida base però anche e soprattutto avere il tempo negli allenamenti da dedicare a esercizi a corpo libero e eh, migliorare in delle tecniche di movimento e allenamento. Quindi ora sono qui a tappeto e faccio un pochino di movimento. Relax, stretching. Mi sto portando a casa la spaccata ragazzi, anzi ora ve la faccio vedere. niente, ho visto che fuori cominciava a piovere e io me ne bo a casa, altro che addominale ho fatto poi straccita merenda un po' noiosetta ma non per questo non gustosa con yogurt di soia e questi fiocchi di farro che sono buonissimi. Cioè, li chiam li chiamai fiocchi di mais? No, no Kellogg's. In <ride> realtà i Kellogg's però... Kellogg's giusto. Sono come i, i fantomatici Kellogg, a dire di Jimmy cioè i fiocchi di mais però questi di farro molto più gustosi mm, e senza zucchero anche no, certo. di questa sera in the making ho preso del macinato, l'ho tutto speziato e ho formato delle, dei mini burger essenzialmente qui sta cuocendo tutto qui invece ho fatto hanno appena finito le melanzane cotte in friggitrice d'aria le taglio a cubetti e le butto dentro facilissimo io gli darei ancora qualche minutino 2 minuti, ok, e mentre qui in forno sta cuocendo il dolcetto, cioè la zucca, <ride> questa ha del potenziale per essere castagnosa, la sto trovando molto molto buona all'esse lunga e proprio per quanto riguarda la zucca sono molto contenta perché eh, nell'ultimo anno mi sono un po' disintossicata, finalmente riesco a mangiarla. Senza che mi gonfi esageratamente Anzi non mi gonfia per nulla C'è stato invece un periodo Un paio di anni fa in cui ne mangiavo talmente tanta Che uh, ero sempre Perennemente gonfia E stavo male per quanto ne mangiavo Quindi ora mi sono ridimensionata E riesco a limitarmi Yeah equilibrio yuppidu. Eh, ho dovuto imparare E quindi ora la mangio Senza che mi dia problemi Perché il gonfiore ok, però era proprio um, acidità anche di stomaco, cioè stavo un po' male, però non riuscivo a farne meno. Cerca di sopravvivere, sopravvivere. Unisciti ai più forti, non hai altra scelta. Versione gourmet. <ride> Mi chiedete spesso quanto impiega, che temperature. Allora diciamo che io la butto dentro massimo, no, tipo 200 gradi così non si brucia. Ed è pronta quando è abbastanza dorata ma soprattutto con la forchetta si passa attraverso. Cioè è molto semplice, in realtà da capire. Pronta. E Adesso dolcetto time. Comincia il sorteggio per il prossimo round. Squadra 4. Siamo bellissime Vero Non bacino Non bacino Non bacino Non bacino Dai, la morte del vecchietto mi devi far vedere. No, io non la voglio vedere. Giro troppo triste. Io piango. Guarda. Ah dai, è scaduto il tempo. No, no, no, no, no. Non fanno vedere. non mi fatto so vedere no, la ragazza, ma non